è il comitato numero NCS che vi saluta. Un grande piacere della vostra partecipazione e del vostro interesse. Adesso però passo subito il saluto al signor Sindaco e al presidente dell'Ordine dei Medici il dottor Tonzelli. Il dottor Sezzini... Grazie a tutti, di nuovo. Grazie a Viviane e benvenuti a questa conferenza su un tema ancora non patrimonio diciamo adeguato sia dei cittadini che dei sanitari, malgrado che sia una giornata molto intensa dal punto di di convegni e iniziative, subito dopo vi devo lasciare che c'è un convegno sulla chirurgia della spalla al Garden. Ho voluto comunque essere presente non solo per l'amicizia che mi lega ad alcuni di voi per motivi di lavoro, ma anche perché questo convegno affronta due tematiche che nella mia precedente esperienza politica, quella di parlamentare proprio nella commissione sanitaria del Senato, ho affrontato quella delle malattie rare, di cui appunto c'è anche la sensibilità chirurgica multipla insieme con l'associazione delle associazioni, con Uniamo, e abbiamo provato a costruire Corsi in parte riusciti con la creazione all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità di una sezione specifica ma senza riuscire a portare a termine i testi di legge e in parte quello appunto delle medicine non convenzionali, in cui anche lì abbiamo provato facendo un lavoro intenso ma non risolutivo a provare a regolamentare questa materia per i nostri cittadini in modo da non lasciarla diciamo nell'incertezza sia dal punto di vista della regolamentazione come dire, scientifica sia dal punto di vista naturalmente di quanto il servizio sanitario nazionale e regionale può fare per sostenere appunto chi sceglie per motivi propri, insomma di fiducia, di rivolgersi a queste terapie, per cui penso che ancora c'è un percorso da fare importante e convegni come questo naturalmente possono fornire gli elementi di merito affinché si arrivi a far sì che anche questi cittadini siano tutelati nella loro salute adeguatamente così come dice la legge dello Stato. Quindi buon lavoro a tutti quanti, saluto i relatori che sono persone di grande rilievo scientifico e credo ci possano dare un contributo importante per fare dei passi avanti. Buongiorno a tutti. Io ho il piacere di, buongiorno a tutti, di portare il saluto dell'Ordine dei Medici della provincia di Terra. E' con estremo piacere che un, un tipo di patologia che sinceramente anche a me personalmente è sconosciuta, in parte chiudevo la vita, ma insomma una patologia conosciuta, incomincia a fiorare a mille Una patologia che, che è sconosciuta anche oggi alla maggioranza dei Sarà il mio impegno, e penso di poterlo fare, quello di, se posso, in qualche modo, di sensibilizzare anche quelli che ne reputo i colleghi più interessati, più importanti, affinché questo tipo di tecnologia si possa. Cioè, i medici, i medici, eccetera. sono i primi che vengono a contatto, al di là degli ospedalieri, eccetera, a contatto con i malati, e molto spesso per ignoranza in realtà La si considerano i pazienti che denunciano malattie, di malattie di, e malessere talmente diversi e talmente variegati che fanno pensare a, a scopi ben diversi di quelli legati alla malattia ma a persone che non abbiano voglia di lavorare non abbiano... e questa è una cosa gravissima perché si va avanti con queste patologie e poi curarle diventa veramente più difficile e direi non, non facilmente guaribili. Quindi quello che potrò fare io come Presidente del, dell'Ordine dei Medici sarà quello di sensibilizzare per questo tipo di patologie i miei colleghi che almeno siano preparati a, a pensarci e quindi fare i numerosi sì e obbligatori accertamenti per assicurarsi che queste patologie non vengano non conosciute o non sconosciute. Io ringrazio la Ferrami perché è stata anche collaboratrice qualche anno, decennio fa decennio fa in ospedale con me e con il mio gruppo e, e spero che sia utile, molto utile, grazie alla veramente alla Valentia, alla capacità, alla, valentia, alla, valentia, alla professionalità dei relatori questa sessione di studio. Grazie. Intanto, buongiorno, grazie per essere qui. Io sono Sanno Senzini, presiedo un'associazione che si chiama L Insieme che ha il compito di divulgare le metodiche non convenzionali, che significa agricultura, europeo, psicologia, Dicen questo e non sono anche per fare l'associazione. Abbiamo patrocinato questa iniziativa. Pensiamo che sia importante che questo tema entri nella cultura medica media di tutti i medici, per le, per le ragioni che diceva il Presidente Ronsio, perché adesso non è tra le dozioni che il medico prende in considerazione a fronte di una progressiva diffusione della malattia stessa, riteniamo che. L'apporto delle medicine non convenzionali sia importante perché il drenaggio, drenaggio dell'organismo a fronte dell'inquinamento ambientale è uno dei capisaldi delle pratiche di medicina non convenzionale, sia per quello che riguarda soprattutto l'omopatia e l'omopsicologia. Riteniamo quindi che ci debba essere un atteggiamento di inclusività da questo punto di vista, che si possa realizzare una pratica medica che preveda evidentemente l'utilizzo di tutti le risorse che dà la scienza ufficiale la medicina tradizionale occidentale, ma che laddove questo contributo non basti, ci si possa rivolgere anche a pratiche che sono non convenzionali per noi qui, ma sono convenzionali ormai in altri paesi anche non necessariamente intendo l'Oriente, ma anche in altri paesi occidentali, tra Francia, Inghilterra, Germania dove pratiche non convenzionali, soprattutto sul fronte e l'opero psicologico hanno un grosso rilievo. Quindi è con questo punto tipo che ci sia una progressiva diffusione, un'inclusione delle pratiche non convenzionali anche in ambito medico tradizionale che io do l'avvio a questo momento. E' buon lavoro. e che hanno non solo difficoltà personali per la malattia, ma soprattutto difficoltà nel poi rapportarsi con l'ambiente, soprattutto l'ambiente lavorativo, l'ambiente sociale e in ultimo l'ambiente familiare. Darei immediatamente la parola al consigliere. Nota eh, e i casi clinici che venivano pubblicati sulla letteratura internazionale erano veramente pochi, praticamente non venivano citati casi eh, pediatrici. Oggi siamo invece al punto in cui c'è un gran numero di casi pediatrici e i veterinari eh, citano casi di sensibilità chimica tra gli animali domestici, il cane e il gatto in particolare, quindi immaginatevi la diffusione. La classificazione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se esistono più voci sui CT10, che è l'ultimo codice, è quello di disturbo respiratorio non specificato, non specificato in quanto è posto in relazione all'esposizione di agenti chimici, gas, fumi, vapori, eccetera, eccetera. Quindi esiste un codice vero e proprio, una classificazione vera e propria. Se sentite invece le voci, di molte persone, anche voci istituzionali ahimè in questo Paese vi eh, viene detto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non riconosce affatto la patologia che la patologia è oggetto tuttora di discussioni scientifiche a livello internazionale le discussioni sono sempre minori nel senso che i conflitti si dissipano sempre di più perché è sempre più chiaro quello che c'è sotto man mano che si va avanti con la, la, la, la ricerca scientifica. È in generale è una patologia che si correla all'inquinamento ambientale. Se infatti voi vedete la distribuzione territoriale scoprirete che la patologia è particolarmente concentrata nelle aree più industrializzate, nelle aree più inquinate, nelle grandi città, mentre è molto rara nelle aree più pulite, sul Marco alpino è rarissima, nelle isole altrettanto. Se, facciamo, se allarghiamo lo spettro e osserviamo anche la diffusione mondiale, è una patologia che segue precisamente questo tipo di distribuzione. Sono in, in discussione una serie di motivi patogenetici che non sono alternativi gli uni agli altri, ma sono aspetti patogenetici sempre concomitanti. Il problema dello stress ossidativo e dei recettori NMDA di cui parla il professor Pa è un problema oggettivo. La genetica di questa patologia, cioè il fatto che l'intensità della sintomatologia sia direttamente proporzionale ad alcuni specifici, ad alcune specifiche caratteristiche genetiche, ad alcuni polimorfismi che riguardano in particolare geni coinvolti con il metabolismo xenobiotico, cioè con il metabolismo delle sostanze tossiche, è altrettanto evidente, ormai vediamo molto chiaro, il fatto che ci sia una, eh, un importantissimo ruolo epigenetico. Purtroppo noi medici questo termine lo conosciamo poco. Epigenetico è tutto ciò che è acquisito. Epi in greco vuol dire sopra, quindi fondamentalmente quello che è andato a finire sul DNA, sulle membrane, sulle proteine, interferendo con la funzione. E ci sono degli aspetti epigenetici molto importanti in questa sindrome. Il quadro clinico è multisistemico, è un disturbo sì. Respiratorio, soprattutto in acuto in caso di esposizione, ma in realtà è una malattia eh, immunoneurotossica. Abbiamo recentemente pubblicato sullo European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging un lavoro svolto nel 2013 e 2014 in parte. Questo lavoro è uscito alla fine di febbraio, eh, in cui abbiamo. Eh, i risultati della PET cerebrale eseguita su un gruppo di pazienti con la sensibilità chimica multipla e un gruppo di pazienti sani, questa PET come sapete, la PET usa il glucosio radiomarcato, eh, quindi una metodica abbastanza sopportata dai pazienti, abbiamo constatato che prima, abbiamo fatta prima e dopo uno sniffing, un, uno stimolo di annusamento proposto ai pazienti e abbiamo constatato che prima dello sniffing la distribuzione del glucosio è omogenea nei due gruppi, dopo lo sniffing mentre nel gruppo di normale la distribuzione del glucosio è concentrata nelle aree olfattive come previsto, nei soggetti con la sensibilità chimica la distribuzione è totalmente disomogenea e fortemente ridotta nelle aree olfattive, espressione di una evidente neurotossicità. Ora, questa neurotossicità con una condizione psichiatrica non ha proprio nulla a che vedere. Questo tipo di rilevanza dimostra che la patologia non è affatto psichiatrica. Che poi le istituzioni facciano finta di non vedere eh, questo tipo di eh, evidenza, questo è un altro dato di fatto che io vi posso testimoniare nella mia lotta per il riconoscimento di questa patologia, però è un dato di fatto che è dimostrato che la patologia non sia psichiatrica. Tuttavia, essendo una patologia neurotossica, questa può indurre sicuramente sintomi psichici che sono successivi, secondari alla neurotossicità. Quindi, c'è una differenza molto significativa. La diagnosi, fondamentalmente, è caratterizzata dallo studio di alcuni dettagli genetici, in particolare il riferimento la verifica dei, dei geni coinvolti con lo stress ossidativo e dei geni coinvolti con il metabolismo farmacologico quindi i, i, i geni che fanno parte della famiglia dei citocromi P450 e poi la diagnosi epigenetica che è molto vasta ma va concentrata in particolare relativamente alla verifica dell'eventuale presenza di, eh, xenobiotici, di molecole xenobiotiche che, che siano state in grado di oltrepassare le membrane cellulari fino ad arrivare al nucleo cellulare, per poi verificare una famiglia importante di proteine che sono le metallotioneine, che hanno un ruolo che si intuisce dal nome, lega i metalli pesanti, e verificare quindi lo stato delle membrane laddove sia possibile, è sempre più difficile fare questo tipo di indagine pur in Serbia e in altri paesi e constatare conseguentemente l'ipersensibilità che le cellule sviluppano rispetto a questa tossicità. Apro solo una parentesi che però è fondamentale per capire il ruolo che le nostre abitudini umane hanno in termini di predisposizione allo sviluppo di determinate patologie, perché noi umani siamo fortemente predisposti allo sviluppo delle malattie degenerative per tre motivi fondamentali. Uno riguarda, è intuito, lo stiamo dicendo, l'inquinamento ambientale e questo è un aspetto. Il secondo aspetto fondamentale è legato al fatto che noi mangiamo la stragrande maggioranza del cibo cotto e purtroppo il calore che, produce, che si produce per la cottura denatura, cioè altera la struttura degli acidi grassi e delle proteine acidi, grassi e proteine che sono la componente strutturale delle membrane cellulari che conseguentemente diventano deboli e molto più suscettibili di essere oltrepassate da xenobiotici piuttosto che virus o batteri o quant'altro. La terza cosa fondamentale è la nostra carenza cronica di vitamina D visto che la vitamina D è nota per il suo ruolo osseo ma ancora più importante per il suo ruolo antineurotossico immunomodulatore, antidegenerativo, è carente perché è attivata solo dai raggi ultravioletti. Possiamo mangiare le carote, possiamo mangiare le rapi, possiamo mangiare alimenti che contengono il precursore della vitamina D, ma se non prendiamo il sole è difficile che la vitamina D possa svolgere la sua funzione. Quindi una specie carente di vitamina D con le membrane deboli e con un ambiente inquinato svilupperà malattie degenerative. Questo è un aspetto imprescindibile, peraltro gestibile, perché noi possiamo compensare le carenze, possiamo supplementare la vitamina D, possiamo scegliere di modificare un po' il nostro ambiente, quindi non siamo destinati per forza a, so a sopportare questa condizione, bisogna certo conoscerla, perché quando il medico fa prevenzione purtroppo non è stato addestrato a dire ai pazienti queste cose, spesso il medico non lo sa magari neanche per sé che c'è un problema grosso legato allo stile di alimentazione e alla vitamina D, purtroppo, no? e, e questo è un dato di fatto. Questo che vedete, per, per darvi alcuni dettagli epidemiologici, è una cartina geografica del nostro paese in cui abbiamo potuto constatare un numero di casi che è decisamente sottostimato rispetto alla realtà, che deriva, grazie alla collaborazione della società, la del CMGS deriva dal coinvolgimento di un piccolo numero di medici sul territorio nazionale, circa l'1%, qualcosa in meno dell'1% dei medici di base, che hanno somministrato il questionario case, sì, cioè un questionario che consente di puntualizzare la presenza della sintomatologia di questa patologia. Questi medici, in alcuni mesi, hanno. Eh, distribuito il questionario a circa il 50% dei loro assistiti e voi vedete che l'1% dei medici sul 50% dei loro assistiti ci dà una casistica di oltre 16.000 casi. Se la matematica non mi eh, inganna, eh, se estrapoliamo al 100% dei medici questi 16.000 casi diventano 1.600.000 e siccome sono il 50% dei malati diventano 3.200.000. E questa non è una patologia rara ed è ovvio che dà molto fastidio e fa molta paura alle istituzioni che si dovrebbero, vedere, eh, dovrebbero affrontare questo numero laddove i pazienti diventassero consapevoli di quello che hanno perché la maggior parte dei pazienti che ha questa patologia non sa di averla altrimenti avremmo la sala gremita, non sa di averla perché il medico non la conosce perché il medico pensa che sia psichiatrica, invia il paziente in psichiatria, lo psichiatra, magari anche senza fare preliminarmente uno studio farmacogenetico, somministra un ansiolitico, prescrive ansiolitici antidepressivi. Peraltro, considerate che lo vedremo, il citopromo P450-2C19, in questi pazienti è fortemente coinvolto ed è quello che metabolizza la maggioranza degli psicofarmaci ne consegue che il trattamento psicofarmacologico di questi pazienti peggiora la sintomatologia quindi pensate paradosso, paradosso: no? Ecco, per fortuna l'ignoranza è una malattia curabile perché basta studiare anzi è addirittura un ottimo stimolo direi che è una benedizione l'ignoranza se poi è lo stimolo per studiare ma se si ritiene invece di non esserlo, questa è una disgrazia, perché il ritenersi di non essere ignorante e conseguentemente avere l'arroganza di dire tu sei matto, devi andare all'ossidiata, questa è una cosa molto grave, assolutamente molto grave. Vi posso testimoniare che i pazienti affetti da sensibilità chimica molto frequentemente presentano sintomi di fibromialgia, di fatica cronica e anche di elettrosensibilità spesso sviluppati nel tempo. Questa condizione dimostra il fatto che l'eziopatogenesi di queste patologie, che spesso vengono eh, considerate separatamente fra di loro, sia molto comune. La sindrome della fatica cronica, ad esempio, oggi definita encefalomielite mialgica, anche questa dal, con il codice CD10, che è una patologia che coinvolge fortemente il metabolismo energetico cellulare coinvolge fortemente la produzione dell'ATP che è il nostro carburante la riconversione dell'ATP in ATP ATP vuol dire adenosina trifosfato che perdendo un fosfato produce energia e diventa difosfato ma poi c'è una proteina traslocatrice che lo ritrasforma in trifosfato e l'energia che ci vuole per ritrasformare D in trifosfato è molto più bassa dell'energia che viene prodotta quando il trifosfato viene trifosfato. Quindi, un meccanismo eccellente che il creatore ha voluto mettere lì dentro, e che però viene, in, viene interferito forte, fortemente da una serie di xenobiotici che riescono ad arrivare addirittura nel mitocondrio perché il mitocondrio patisce la debolezza di membrana di cui vi citavo. Eh, certamente ci sono ulteriori conseguenze, ulteriori considerazioni di tipo patogenetico, i virus entrano più facilmente nella membrana, membrana. il loro parting è molto più veloce, bucare una membrana debole è più facile, più veloce, più veloce che bucare una membrana invece più compatta, la cellula sì, produce fattore di attivazione dei macrofagi per richiamare i macrofagi, ma spesso il virus è già entrato, ha integrato il suo genoma in quello cellulare e comincia a produrre una proteina, che si chiama, un enzima che si chiama N-acetil galattosanidasi, che distrugge il fattore di attivazione dei macrofagi. In qualche modo il virus si protegge, e i nostri macrofagi vagano senza più avere un punto di il quadro clinico è un quadro piuttosto complesso di affaticabilità, eccetera, che è dovuta al deficit di ATP. L'elettrosensibilità invece è ancora orfana, nel senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta constatando la sua presenza. Potete immaginare quanto l'elettrosensibilità tocchi interessi stratosferici, perché qui siamo in un paese che fino a qualche anno fa aveva una legge riguardo all'esposizione ai campi elettromagnetici che era una legge a livello internazionale molto buona per quanto fosse un limite 6 volts per metro cubo di esposizione 6 volts eh, sono un valore alto rispetto ai limiti biologici non dovremmo superare 0,6 volts per metro però insomma, 6 volts era una buona legge e la misurazione veniva fatta nei minuti nel sud posto di lavoro dove ci fosse eventualmente il soggetto esposto al campo elettromagnetico. l'amministrazione Monti che cosa ha fatto secondo me con una manovra di raggiro e di truffa rispetto ai cittadini italiani anziché fare la misurazione nei minuti l'ha spalmata nelle 24 ore senza modificare i limiti il che significa che se io sono esposto non a 6 ma a 100 ma poi divido per 24 ore quel 100 un valore che ancora, rientra ancora nei limiti di legge, immaginatelo. Adesso non ci dico neanche quello che si potrebbe fare: si vorrebbe portare questo limite a 70-80 orologi per metro per consentire lo sviluppo di queste nuove tecnologie. Che peraltro sono assolutamente poco intelligenti: perché basterebbe avere internet via cavo per poter essere protetti dall'esposizione, altro che il wifi o wiatra ne consegue una larga diffusione dell'elettrosensibilità che produce, non so se questa immagine si vede un aumento spiccato del flusso di calcio attraverso la membrana cellulare questa era un'immagine che vi faceva vedere una parte di rosso intracellulare che diventava sempre sempre più tenue trasferendo questo rosso a livello extracellulare testimonianza della... Eh, diffusione del calcio attraverso la membrana cellulare espressione di, di, di corre, correlazione di un evento neurotossico molto evidente che si esprime in acuto in caso di esposizione altre che malattia psichiatrica questa è una cosa molto evidente dal punto di vista genetico abbiamo studiato una serie di polimorfismi sostitativo vi posso dire che l'enzima glutatione trasferasi, il principale spazzino, è quello più coinvolto nella sensibilità chimica più. È un enzima, è un gene che ha a che fare con una condizione particolarmente importante del metabolismo cellulare perché è il gene che provvede all'eliminazione xenobiotica. Nei soggetti con la sensibilità chimica, nell'80% dei soggetti oltre 80, con la sensibilità chimica abbiamo un coinvolgimento un polimorfismo di questo, di questo gruppo di geni mentre nei soggetti normali il coinvolgimento è nella metà dei casi nel 40% dei casi quindi c'è una grande significatività eh, anche gli enzimi in generale dello stress oscilia vedete la differenza qui tra i normali e i pazienti con la sensibilità chimica vedete in particolare eh, quanto, in che percentuale sono coinvolti eh, i pazienti con la sensibilità chimica e quanto sia coinvolto eh, uno dei geni in particolare del gruppo della glutatione trasferasi che è la glutatione trasferasi mu M1 che è il principale dei geni la sua delezione, la sua mancanza dimezza la funzione dell'enzima eh, nei pazienti con l'elettrosensibilità troviamo una cosa di grande interesse adonta di chi dice, istituzionalmente, anche colleghi che lavorano in ospedali ben noti alle persone che mi hanno invitato, dicono che, la, eh, che lo studio genetico, che la diagnostica genetica perdonatemi se uso questa frase, è una stronzata, dicono questo, dicono che lo studio genetico non serve a niente nonostante poi certi risultati e lo dicono in, un, in luoghi istituzionali cioè negli ospedali e a proposito di Citocromo P450 scopriamo che nei pazienti con la sensibilità chimica c'è un coinvolgimento generico di alcuni Citocromi con particolare riferimento al Citocromo P450 2C19 che è proprio quello che metabolizza la stragrande maggioranza degli psicoparmaci, anche qui pazienti si sono sentiti dire non esiste una diagnostica che possa consentire di definire la tollerabilità dei farmaci allargo le braccia ma sono colleghi che lo dico eh, non faccio ovviamente più di tanto l'epigenetica l'epigenetica purtroppo nel nostro paese è latitante per un motivo molto semplice perché nonostante io chieda da anni la gestione pubblica di cioè certe indagini purtroppo questo non viene, non viene gestito. Eh, ahimè, al eh, di fuori, del nostro paese, viceversa la diagnostica epigenetica è molto diffusa ed ha, ed ha una grande importanza perché sull'epigenetica noi possiamo intervenire, mentre non possiamo modificare i geni, ma possiamo dar loro supporto funzionale su una sostanza tossica che sia entrata nel nucleo e si sia legata al DNA noi possiamo intervenire, la possiamo acchiappare e buttare fuori cosa che non è possibile fare se non lo sappiamo naturalmente e qui vedete eh, quanto nello studio degli, degli, della presenza degli addotti sul DNA troviamo che oltre il 91% dei pazienti presenta addotti sul DNA per cioè, sul DNA non ci deve essere niente, il DNA deve essere pulito, il 91% delle persone presenti adotti sul DNA, che è un aspetto di grandissima importanza rispetto al polso che questo tipo di indagine vi dà a proposito di, eh, di inquinamento ambientale. Eh, questo aspetto eh, che nei pazienti con la sensibilità chimica, la fatica cronica, Età, la cui è così alto, non crediate che invece i normali abbiano un DNA pulito. Più o meno il 45-50% dei soggetti normali, tra virgolette, perché non hanno sintomi presentano addotti sul DNA a dimostrazione della di debolezza della nostra membrana, che è un problema di specie Se andiamo a vedere lo studio delle metallotiomeine, che come intuite dal nome, sono le proteine che legano. Eh, i eh, metalli pesanti eh, è un test che è stato un campione di riferimento piuttosto ampio, sono 187 persone e eh, trovate, troviamo che eh, mentre di norma le metallotioneine dovrebbero essere la riserva dello zinco e del rame 40% di zinco 60% di rame metallotione saturate troviamo invece in questi 100 7 pazienti che oltre il 58% delle metallotione è occupato da altri nomi ditemi se queste indagini non sono degne di essere gestite nella struttura pubblica è evidente di sì perché sono indagini che consentono di personalizzare la terapia ovviamente e questo è il dettaglio dei metalli che abbiamo potuto constatare. A livello di eh, fatica cronica troviamo ugualmente, come vedete in questo grafico, una, un approfondimento della proteina traslocatrice, che è quella proteina che consente alla DP, alla difosfato, di ridiventare il difosfato perché gli riporta il fosfato. È fortemente interferita, come vedete, la proteina per motivazioni epigenetiche, cioè la proteina è interferita sia nella sua trascrizione che nella sua funzione di trasportatore di carte, diciamo. Bene, queste evidenze ci portano, eh, vado un po' più veloce per non togliere tempo alle interessanti eh, considerazioni che fanno i colleghi, eh, trovate in questo dettaglio quanto il flusso di calcio di transmembrana nei linfociti aumenti in presenza di un campo magnetico ditemi se questa è una condizione psichiatrica un campo magnetico di un cellulare posto vicino ad una coltura dei linfociti del paziente elettrosensibile produce un aumento del flusso di calcio di transmembrana che non ha niente a che vedere con una malattia mentale questo è un dato di fatto. E se andiamo a vedere le membrane cellulari, queste sono microfotografie di pazienti, vedete il danno ossidativo, le alterazioni che la membrana ha. Nella seconda fotografia, quella al centro, vedete le anse degli acidi grassi fotografate che sono alterate perché gli acidi grassi, gli acidi grassi sono tre nidi di carbonio con gli idrogeni che stanno tutti da una parte, per cui la molecola dall'altra si piega è elastica. e elastica. Ed è questo che dà elasticità alla membrana. Lo stress ossidativo, il calore della tortura o eventualmente i campi elettromagnetici cambiano posizione agli idrogeni e la molecola diventa rigida, diventa trans, come si vede in questa microfotografia vedete addirittura nella fotografia in verde che ci sono alterazioni strutturali del citoscheletro, cioè dei microtubuli, a dimostrazione di quanto l'interferenza è incredibile faccio alcuni cenni veloci di terapia, la terapia non può essere standardizzata la terapia non può essere di protocollo e spendo due parole con Meroglia dei colleghi ma so che sono d'accordo con me è assurdo che la medicina sia di protocollo noi siamo Sistemi complessi, il termine complesso non vuol dire complicato in matematica, vuol dire che siamo sistemi composti da un complesso di parti, interagenti tra di loro e con l'ambiente esterno, questo è valido per tutti gli animali e per le piante assolutamente, che hanno 700 milioni di anni più di noi peraltro è chiaro che un sistema complesso abbia delle variabilità interindividuali dovute a caratteristiche genetiche. come si fa ad applicare un protocollo ad un sistema complesso? posso ammettere un solo caso, il pronto soccorso in cui non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo salvare la vita dell'individuo, animale o pianta che sia, dopodiché il percorso deve essere per forza personalizzato, altrimenti non facciamo altro che gestire la sintomatologia di un malato che è diventato cronico. Quanti di noi medici dicono ai pazienti che chiedono: Ma quanto tempo dottore devo fare questa terapia per la pressione? Per sempre, a vita, tutto per sempre, come se fosse esclusa la possibilità di guarire. È sbagliato, come mi dirà anche il dottor Raino: è sbagliato. Si guarisce da tutto, si guarisce dal pianto. È, è una follia dire che non si può guarire, è sbagliato, è sbagliato, semplicemente è sbagliato, ma non è un mio punto di vista. Eh. Io non sono un New Age, io sono uno che si occupa di scienza, assolutamente. Per cui quello che dico lo dico con convinzione di causa. L'unica possibilità che abbiamo per prendere atto di ciò è studiare, andare a vedere, constatare che semplicemente la verità quindi anche nei pazienti con la sensibilità chimica bisogna fare una terapia personalizzata che supporti gli enzimi polimorfici che elimini le sostanze tossiche presenti a, a livello delle, eh, delle strutture cellulari di cui abbiamo parlato e vedete a proposito di prova dell'efficacia quanto la sintomatologia regredisca se noi l'intensità della sintomatologia cioè, regredisca se noi personalizziamo l'operazione. Eh, qui entriamo in dettagli di cui non voglio parlare per non tediarvi perché ci sono dettagli biochimici circa i ruoli sviluppati da alcune molecole specifiche. Quella che vedete, la palmitoide da è un acido grasso che noi abbiamo perso l'abitudine di assumere, un tempo bevevamo il rosso dell'uovo, mangiavamo lo zampaglione e avevamo le membrane dei mastociti più strutturate, i mastociti sono le cellule che contengono l'istamina, l'istamina e compa che sono tra i principali imputati dello sviluppo dei sintomi in acuto nella sensibilità chimica e nella fatica cronica e la loro debolezza di membrana ovviamente favorisce una più veloce diffusione dell'istamina. L'integrazione degli acidi grassi che ci servono ovviamente ha effetto su questo. Non voglio entrare in altri dettagli, eh, c'è un discorso di cui vi parlerà senz'altro il dottor Renò, cioè il fenomeno dell'ormesi, che è un elemento fondamentale alla base dello sviluppo dell'efficacia dell'omeopatia, che è una modalità di eh, terapia assolutamente scientifica, studiata e dimostrata nella letteratura scientifica. Chi dice che l'omeopatia non è dimostrata vuol dire che non ha studiato abbastanza. Ora non messo un meccanismo di cui vi parla, ma era per dirvi che l'immunoterapia di desensibilizzazione in low dose senza conservanti che viene sviluppata in Inghilterra, negli Stati Uniti, perfino in Spagna adesso, si basa su questo ed è totalmente personalizzata, ed è una cosa che potremmo fare qui in Italia ed è una cosa che tuttora è fortemente osteggiata dalle istituzioni eh, per motivazioni che mi sono oscure per il momento. Io spero di innescare una interazione, per questo non ho voluto occupare troppo tempo, vi ringrazio per l'ascolto e se avete delle domande sono qui a rispondere. vengono curati, non si sa per che cosa, quindi ci sta un rispendio di eh, medicina, servizio sanitario inutile e mancanza di guarigione. In base a dati diciamo, eh, molto chiari di eh, cioè risparmio, visto che si parla tanto di risparmiare e risparmiare e non si sa come lo fanno, cioè, mi sembrerebbe molto sensato dimostrare che in base ai eh, soldoni la cosa torna perché curare le persone con quello che hanno, con gli strumenti diagnostici giusti fin dall'inizio, quindi inizio subito con la terapia eh, individuale no? per quello che ha la persona quindi con la guarigione c'è un risparmio economico quindi questo potrebbe far sì che eh, che la e ostacolare qualche cosa che può fa risparmiare i soldi intanto mi sembra che in Italia si parla solo di soldi quindi quello che ci interessa sono i soldi io, cioè, io sono, sono assolutamente d'accordo con lei devo dirle che ho esperienza di tanti anni su questo argomento perché da tanto tempo cerco di far capire questo lei giustamente ragiona in senso etico purtroppo le istituzioni spesso non ragionano in modo etico perché in primo luogo se parliamo di terapia personalizzata spesso parliamo di una terapia che non contempla l'utilizzo di molecole farmacologiche brevettate, il che significa essere in forte conflitto con certi interessi perché un punto è applicare un protocollo con alcune molecole farmacologiche e siamo tutti, non tutti contenti e chi le produce è più che contento un conto è fare medicina personalizzata la medicina personalizzata è una medicina otto-molecolare, è una medicina che spesso utilizza cofattori fattori omeopatici, fitoterapici, questa roba ovviamente non brevettata ma fortemente sperimentata, peraltro, e non solo nella medicina personalizzata noi facciamo counseling, cioè insegniamo al paziente a stare bene, a come si fa a mantenere la salute questa è una, è una cosa fortemente ostacolata perché se insegniamo alla gente a stare bene ma come li usa più i farmaci? Cioè. questo è il vero problema perché altrimenti lei ha perfettamente ragione se noi facciamo medicina personalizzata ovviamente creiamo una condizione di benessere e di salute che dal punto di vista economico sarà fortemente vantaggiosa per uno Stato che però deve essere uno Stato etico io mi auguro che lo Stato e la magistratura, se esistono ancora istituzioni sane e magistrati onesti, prenda atto di quanto tantissime istituzioni a livello nazionale, forse la maggior parte, sono affette dal grave cancro degli appalti truccati di materiali che vengono acquistati a costi molto più alti di quelli che invece sono disponibili. E poi viene fuori il problema della spending più perché abbiamo speso troppo. Ma abbiamo speso troppo in questo modo. Chi ne fa le spese? Ne fanno le spese 3 milioni di malati che devono passare per matti, perché altrimenti diventano un costo. Ma non sono poi così un costo se noi insegniamo i malati come si fa a stare bene. Quindi c'è da cambiare. Alla base del problema, probabilmente anche facendo delle modificazioni, anzi senza probabilmente a mio avviso facendo delle modifiche strutturali nella didattica universitaria. Un, noi ci possiamo laureare in medicina senza aver fatto un esame di matematica, senza aver fatto nemmeno una lezione sui sistemi complessi, facce, facendo un esame di fisica che adesso lo fanno diventare anche facoltà che potrebbe fare un ragazzetto della prima elementare, della prima media, forse anche della vita elementare. Quindi è un discorso che purtroppo forma il medico che deve diventare un applicatore di protocolli più che un professionista pensante. E alla fine ci sono delle difficoltà. L'osteggiamento nei confronti dell'omeopatia o delle medicine tradizionali dell'umanità o della fitooperativa è legato al fatto che non si insegna. Se, un, se noi ci lavoriamo a laureare, ma pure negli Stati Uniti, se ci lavoriamo in un'università statunitense, io posso fare il corso di fisioterapia, di omeopatia, di medicina tradizionale cinese o di medicina europea, di medicina sistemica, di antropologia culturale della medicina e, e mi laureo con questa conoscenza, che in non esiste questa possibilità. Mm, richiamo un secondo all'ordine, sì. nel senso sì. che lo spazio poi per le domande abbiamo. Okay lasciamo in fondo proprio per dare modo a tutti i relatori di avere il tempo e il modo di eh, rappresentare, la, di, una, di portarci la loro esperienza e di illuminarci con i contenuti. Per adesso il professor Renò ricollegandosi proprio a quello che diceva il professor Reno, che si trasferisce nell'ambito di quella che è una terapia. Purtroppo anch'essa osteggiata, così come la via in questo caso una terapia purtroppo osteggiata in cui in realtà in altri paesi faranno ampiamente uso proprio per cercare di dare una mano a stare in A ah, ecco. okay. Signore e signori, buongiorno. Ho questo rumore di fondo è normale, questo insulto elettromagnetico. Grazie per aver pensato a me e volentieri contribuisco con la mia presenza abbastanza lontano a questo incontro e il mio schema di presentazione sarà alternativo come al solito, sono le eh, 10 e 25, per la precisione. Io leggerò insieme a voi rapidamente utilizzando un tempo ben eh, più breve di quello che mi è concesso e poi lascerò il resto invece eh, se sono autorizzato a farlo, dato che penso che me lo meriterò per la priorità della, della mia lettura in estemporanea alle domande alle domande si sente? in modo che? si sente bene? Sì, da, è un microfono per la registrazione non è un microfono per la non so se c'è un altro questo, è, questo eh. però è eh. Eh. questo però eh. è allora bisogna no, usare quelli da tavolo si cambia una... Sì, quello serve per fare la registrazione Sì, sì, sì, sente? Eh? No, per il numero Allora sì, mi devo sì. sedere Allora eh. sedere sedere dove? Ah, quello è per la registrazione Sì, per la registrazione sì. Mi accontentare della versione seduta? le premesse, le premesse sono le premesse più serie di, una, di cui una persona possa parlare se stessa ero un medico, ero un uomo, ora ne sono un altro, sono un altro medico, un altro uomo e ne sto diventando un altro ancora e in questo cammino di cambiamento ho abbandonato alcune certezze e sto intuendo altre verità se questo processo nella mia vita non fosse mai accaduto, una serie di guarigioni che mi hanno poi ehm, procurato il soprannome del il Medico dei Miracoli, una serie di guarigioni impossibili io non le avrei. E quindi sono qua per condividere il mio approccio e la sensibilità chimica multipla è una sindrome rara nella sua incidenza statistica è rara forse nella sua particolarità meziopatogenetica chi renderà ragione della rarità a chi comunque ha disturbi che possono essere assimilati alla MCS quale tipo di scienza occorre per avvicinarsi alla comprensione di questa sindrome la sindrome non esiste, le persone che la manifestano esistono invece. Siamo al dunque quel quid che rappresenta la svolta da un modo di fare medicina a un modo di prendersi cura di chi non sta bene. Non esiste maggiore precisione diagnostica di quella possibile di fronte all'incertezza diagnostica è una questione di mezzi utilizzati per il riconoscimento dell'oggetto di osservazione. Ogni volta che osserviamo qualcosa, quella cosa sta osservando noi. La sintonizzazione dei canali di riconoscimento conduce alla captazione della rete nascosta, che rappresenta il complesso di motivazioni tali, da rendere possibile il manifestarsi della patologia come una rete wireless che sintonizza l'emittente con il percipiente. La MCS fa parte di quelle malattie per le quali è ammessa una notevole serie di dubbi e controversie, ma lo spirito scientifico non deve costringere la comprensione del disagio alla nostra griglia conoscitiva prefissata. Non deve accadere che, di fronte alla difficoltà di estrapolare i nessi causali sospesi fra meccanismi e sintomi, si ripieghi, come alcuni fanno, nelle espressioni che tendono a negare l'esistenza del nucleo di sofferenza, che una sindrome come quella chiamata MCS. La scienza organicistica con i suoi baluardi pone dei limiti angusti per conoscere l'ambito di pertinenza dei pazienti che, però, manifestano quadri complessi di sofferenza. Occorre che il medico si riappropri di una forma di sensibilità. Necessaria per poter spaziare nell'interpretazione di risonanza archetipica e simbolica Del sentirsi malati e dell'esprimerne le connotazioni La forte componente psicologica Prego? Ma si sente, sì? La forte componente psicologica e la estrema dei quadri di patologia, lungi dallo smentire, ma si sente? L'individualità della sindrome devono invece ispirare letture che accedano a piani di conoscenza più flessibili e precisi, capaci di rimanere fedeli all'originalità dell'espressione di cui ogni persona è capace nella sua singolarità. Il quadro organico, spesso incerto e sfumato, deve richiamare il medico all'impiego di un modo di fare diagnosi che non parta dalla malattia, bensì parta dalla persona. Che nel paziente chiama la nostra attenzione sull'elaborazione della risposta più fedele alle modalità reattive necessarie all'individuo per adattarsi al percorso esistenziale secondo la sua biotipologia l'oggettività non è da proporre come criterio esterno cui il paziente deve essere fatto corrispondere ma come tecnica per evocare nel sano ciò che il malato esibisce nella sua spontaneità le sfumature cessano di essere considerate variabili non controllabili e diventano elementi di diagnostica differenziale, atti a conferire maggiore precisione nell'individuazione del rimedio che corrisponde al paziente in quel momento. Il riduzionismo scientifico non si presta ad essere lo stile più idoneo per diagnosticare i, sindromi, i sintomi della MCS ma si pone solo come un background per porre in risalto le sfumature funzionali psichiche, emozionali, spirituali e animiche della persona affetta da una sindrome così impeccabile nella sua erraticità le ridicolizzazioni interpretative che permeano non pochi passi di letteratura sull'argomento servono più che altro a ricordare i limiti di un certo modo di avvicinarsi a ciò che noi vorremmo fossero gli argomenti non esistono argomenti ma sintomi e sintomi sono tutte le sfumature di ogni genere di cui l'essere umano è capace per esempio nel corso di una sperimentazione omeopatica. L'entità nosografica è l'espressione della persona nella sua articolazione possibile e non il contrario. Un'estrema fedeltà ispira l'atto diagnostico omeopatico nel momento in cui deve forzare la lettura per proporre un mezzo terapeutico emerge l'inscindibilità tra sintomo dello sperimentatore e sintomo del paziente che rende ragione del motivo per cui si prescrive il simillimum, una crociera attraverso l'universo della persona con una rotta dettata dai fatti di cui una persona è capace sia nella salute che nella malattia in medicina omeopatica non vi sono sintomi nel paziente che non abbiano una premessa diagnosticabile già nel sano. I sintomi di malattia sono soltanto l'espressione più convincente del modo in cui il soggetto sano può scompensarsi. La facile interpretazione psicosomatica del quadro di sofferenza non è obiettivabile come nesso spazio temporale univoco di causalità dovendosi sempre cercare la contemporaneità dei cambi caratteristici dell'assortimento sintomatologico di un rimedio che sono capaci di esprimere meglio la realtà delle declinazioni possibili di una persona nella valorizzazione dei sintomi appartenenti ai diversi piani di espressione sintomatologica occorre ricercare delle triplette di segni e sintomi, ricordando che fanno testo specialmente i sintomi particolari, comprendenti quelli